Grazie Presidente, abbiamo deciso di presentare questa mozione quando durante il processo di informatizzazione dell'archivio presente all'interno del Dipartimento Sport è emerso un numero importante e preoccupante ovvero che oggi soltanto un impianto su cinque è correttamente accatastato e perché dunque chiediamo di di dare impulso al, ad, ad effettuare una corretta iscrizione al Catasto, innanzitutto perché con, non è bello sapere che una pista di atletica aperta da più di dieci anni oggi al Catasto risulti essere un terreno agricolo, non è bello e non ci fa onore, e, tra l'altro ovviamente eh, accatastando correttamente gli impianti avremo la possibilità di acquisirli al patrimonio del comune, e cosa ancora più importante per noi è che il, al fine di poter predisporre gli atti necessari a, a rinnovare le concessioni attualmente scadute degli impianti sportivi comunali è necessario ovviamente avere appunto una situazione catastale corretta. E, risultano infatti ad oggi essere circa 50 gli impianti sportivi con concessioni scadute e nell'ottica appunto di una programmazione di lungo periodo siamo consapevoli che verrà il momento a breve di pubblicare gli avvisi pubblici e quindi sarà necessario essere pronti in particolare con il nuovo regolamento abbiamo evitato il pericolo imminente che era quello come tutti sappiamo di chiudere gli impianti quindi gli daremo comunque la possibilità nell'emore della pubblicazione di questi avvisi pubblici, di continuare a svolgere la loro attività. Per di più abbiamo dato la possibilità, sempre tramite il regolamento, a chi ha effettuato degli investimenti nel passato a vederseli riconosciuti, quindi probabilmente il numero di concessioni scadute in realtà si andrà leggermente a ridurre, così come diamo la possibilità ai concessionari di presentare dei progetti al fine di migliorare gli impianti sportivi e dunque anche in questo caso avere riconosciuto una riterminazione della durata della concessione. Fatto sta che comunque almeno una ventina di, di bandi certamente nel breve dovranno essere predisposti e quindi vogliamo appunto non perdere altro tempo e, e vogliamo che, che il patrimonio impiantistico sportivo eh, della, della Capitale sia finalmente registrato correttamente. Grazie.